Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo incontro del ciclo della Tavola Valle di Storia Moderna 2021. Non sto a ripetermi, ovviamente siamo in questo formato poco conviviale, eh, in formato online e, e lo saremo fino a giugno di quest'anno. Poi... Eh, Addio piacendo, Lo speriamo dall'autunno prossimo, insomma, di riprendere nella forma più consona anche alla modalità di questi seminari, che dovranno essere appunto incontri abbastanza informali e favorire anche uno scambio un po' conviviale attorno a una tavola ovale, appunto. Um... Ecco, io non, vi, non mi dilungo in troppe presentazioni perché per quello per presentare Gianni c'è già Enrico, ehm, so che sarà un ciclo abbastanza ricco, eh, io ho condiviso nel, nella chat anche il, il calendario per chi, volesse, chi non l'avesse già ricevuto e ci porterà da, da Rovereto per cui... Io sono a Cagliano al momento, per cui da qui vicino, eh, fino a Gerusalemme nell'ultimo incontro di giugno, passando per mari del Mediterraneo e, e quant'altro, per cui come al solito insomma, in pochi incontri riusciamo a coprire eh, la storia del pianeta, più o meno. Ehm, niente, io ti lascerei la parola Enrico, si presenti Gian Antonio e poi cominciamo. Buongiorno a tutte e a tutti, e grazie di essere intervenuti oggi al primo incontro del ciclo Tavolo Vale Storia Moderna per il primo semestre del 2021. È con un grande piacere che inauguriamo questo semestre con l'amico Gian Antonio Scaglione, ehm, che è a sinistra di ricerca presso il Centro Geocartografico di Studio e Documentazione, il cui acronimo è GECO, dell'Università di Studi di Trento. È dottore di ricerca storia della cultura, della società e del territorio in età moderna presso, è stato presso l'Università di Catania, è stato anche vincitore di vari eh, programmi internazionali e eh, di bandi competitivi e mh, ricordo almeno due suoi eh, libri, eh, Le carte della storia, cartografia tematica della città di Catania in età moderna e Malta e Valletta, città, uomini e territorio tra XVI e XVIII secolo. Mi fa piacere spendere eh, Due parole e due minuti sul centro in cui lavora Gian Antonio, eh, il già nominato centro geocartografico di studio e documentazione IDEST GECO di Rovereto che nasce nel eh, 2018 come gemmazione dell'Università di Trento in collaborazione con la provincia autonoma di Trento, il comune di Rovereto ed è diretto dalla professoressa Elena D'Aipra eh, che insegna geografia presso l'Università di Trento. Il progetto di GECO prevede l'attivazione di eh, una collaborazione tra mondo della ricerca, amministrazioni pubbliche e privati, volto alla documentazione ma anche alla conservazione eh, del patrimonio cartografico e eh, finalizzato anche allo studio del patrimonio paesaggistico in un'ottica sia eh, di valorizzazione sia di conservazione dei paesaggi storici. Il centro che ha eh, inaugurato i suoi lavori a Rovereto nel 2019 è a tutti gli effetti un ente universitario di ricerca e noi siamo contenti quindi di iniziare questo dialogo tra il nostro istituto storico italo-germanico e il centro di documentazione cartografica di Rovereto barra UNITN. Io lascerei immediatamente la parola a Gianni Scaglione che oggi ci parla di organizzazione dello spazio e gerarchie sociali nel mercato della Piazza delle Erbe a Roveretto tra XVIII e XIX secolo. Grazie Gian Antonio. Grazie Enrico. Nel porgere il mio saluto a tutti i partecipanti che in questo momento ci ascoltano, eh, per me è importante ringraziare i coordinatori di questa bellissima iniziativa. Quindi ringrazio Massimo Rospoker e, Emilia, e Enrico Valseriati per avermi inserito in questo progetto. Io passerei sin da adesso alla condivisione del mio schermo in cui è presente una, una presentazione di quelli che sono i risultati iniziali di un progetto un po' più ampio che vuole indagare la geografia delle fiere e dei mercati nella Val d'Adice in eh, età moderna. È uno dei progetti che il GECO ha eh, avviato da, da tempo e noi abbiamo cominciato, e questi sono i primi risultati, abbiamo cominciato con la città di Rovereto proprio perché è uno di quei, quegli aspetti che ci, ci legava soprattutto alla nostra nuova sede che si trova in, eh, ospitata presso il Palazzo Alberti Poia. Tra i primi punti interrogativi che ha mosso questa ricerca vi è eh, sicuramente il fatto che già in età moderna eh, la città di Rovereto si distingueva, particolarmente ce ne sono numerose le tracce, sono numerosi gli studi dedicati a questo argomento, come un centro eh, economico, molto vivace, addirittura nella seconda metà del Seicento abbiamo delle indicazioni, quelle di Michelangelo Mariani che nella sua relazione pone questa città addirittura come seconda soltanto alla città di Bolzano, seconda dal punto di vista mercantile. E qui eh, per noi è stato importante cominciare a porci delle domande a cui trovare delle risposte e abbiamo cercato in un certo modo di dare una risposta analizzando un aspetto della geografia storica urbana della città, quella del mercato dei commestibili. Il mercato urbano dove la popolazione di questa piccola cittadina quotidianamente riusciva a Trovare appunto e a procurarsi i viveri. Una città che veniva definita già molto popolosa nella seconda metà del Seicento. Uno dei primi documenti che ci ha aperto e ci ha spianato la strada verso questo tema è stato quello ritrovato eh, all'archivio comunale, archivio storico comunale di Rovereto, in cui troviamo una uno scambio di idee e poi delle richieste sempre più perentorie in cui si deve trovare un nuovo spazio per il mercato dei commestibili. Allora i provveditori vengono attivati dalle autorità austriache, dalle autorità superiori affinché vi sia dedicato più spazio. Questo è il primo dato importante che ci viene, a, che ci viene fornito, una deduzione chiaramente scritta di esigenze di spazio ma anche di più sicurezza. Evidentemente siamo negli anni e eh, molti documenti ce lo riconfermano sempre nella seconda metà del Settecento in cui la pratica commerciale all'interno della città comincia a diventare qualcosa di, più, eh, di meno consuetudinario e molto più strutturato, tant'è che questo scambio, epistolare, questo scambio di richieste ufficiali, questa documentazione amministrativa ci dice come eh, se non intervengono in maniera decisa le autorità locali, allora in un determinato periodo con una scadenza ben chiara saranno le autorità superiori a prendere provvedimenti affinché ci sia un'inversione di tendenza rispetto a quello che era allora lo stato delle circostanze. Il progetto arriva, arriva negli anni 70 del, del 700, i provveditori del, della città cambiano quello che era, abbiamo dedotto essere lo spazio piccolo che necessitava spazio e quello poco sicuro che era la piazza delle erbe, una piazza delle erbe che negli anni 70 viene un po' riformata, perché gli spazi del commercio, attraverso documentazioni ritrovate, percepiamo e capiamo essere stati altri, per esempio la piazza delle erbe, ossia dei commestibili, essendo troppo stretta e eh, non più ritenuta adeguata, anche perché le richieste sono pressanti da parte delle autorità superiori, allora il mercato viene scomposto in più parti, vi è una specie di dislocazione, di in una parte dove non batte in maniera diretta il sole, viene destinata alla vendita eh, della, della carne, del buttiro, del burro e eh, di tanti altri alimenti che questa circostanza giovava. E sono altri spazi ad essere interessati allo spazio del commercio, vengono definiti eh, lo spiazzo davanti alla chiesa di San Marco e poi un altro tratto di strada. Quindi in questa fase, nella seconda metà del Settecento, ci ritroviamo di fronte al nostro oggetto di interesse, questo spazio urbano, la piazza dei viveri, la piazza dell'Erbe ma ci ritroviamo di fronte ad una riforma, una scelta che si fa, una scelta che per via di una serie di documentazioni crediamo essere stata adeguata, se alla fine del Settecento i consiglieri del, del circolo eh, di Rovereto stimolano, il nostro interesse perché chiedono all'autorità centrale che gli feranti, cioè le persone che eh, i mercanti, i commercianti che animano le fiere e che portano le provvigioni dal territorio tedesco alla città di Rovereto vengano sollecitate da queste autorità perché evidentemente quello di Rovereto doveva essere deduco, deduciamo noi un mercato abbastanza attivo e che soprattutto come scrivono gli stessi richiedenti è uno spazio in cui eh, vi è uno smercio pronto, vi è la sicurezza di un commercio, quindi che venissero invitati o come scrivono loro eccitati, liferanti e i provvigionieri perché possano ricarsi a Rovereto e vendere, fare Negozio delle loro merci. Un discreto vuoto archivistico in parte eh, non ci dice come sono andate benissimo le cose alla fine del Settecento, fatto sta che la documentazione eh, a noi pervenuta ci permette di collocare nuovamente lo spazio del mercato urbano al centro della città all'inizio dell'Ottocento, mentre evidentemente questo progetto di decentrare dinanzi alla chiesa di San Marco o in altre strade del centro, del, del centro urbano non è andato a buon fine, purtroppo la documentazione non ci aiuta per comprendere meglio, ma il dato di fatto è che all'inizio dell'Ottocento, esattamente nel 1811, lo spazio destinato al commercio dei commestibili diventa di nuovo la piazza delle erbe e lo diventa in maniera ufficiale perché viene, comincia ad essere disciplinata, comincia ad essere amministrata, comincia ad essere oggetto di interesse dell'amministrazione, ma di un interesse capillare, preciso, addirittura vengono... vengono eh, date tutta una serie di indicazioni per cui come accedere ai posti, quanto si doveva pagare, quali erano i percorsi, eh, un processo che viene dettagliatamente raccontato in eh, numerosi documenti ancora oggi, ancora oggi chiari nel loro, nel loro intendo. All'interno di questo spazio la vendita dei prodotti era divisa in base alla qualità, già allora vi era una ferrea ripartizione delle parti della piazza alla vendita, destinate alla vendita di determinati prodotti, questi non dovevano essere mischiati. Ed era anche molto, chiara questa, ed è anche molto chiara questa documentazione perché spesso queste informazioni trovano una traduzione cartografica, una traduzione cartografica con cui vengono segnati quelli che sono gli spazi dove andare a porre i banchetti dei commercianti che vendono determinati prodotti, e così facendo noi possiamo un po' capire come questa piazza subisce una divisione dal punto di vista della vendita, dal punto di vista dell'amministrazione del, del prodotto commestibile. Una indicazione che in questo dettaglio mostreremo un pochettino più nel dettaglio. Spazi urbani che ancora oggi sono stati conservati, siamo nel centro storico di Rovereto e ancora oggi non sono stati stravolti da vicende varie, sono ancora presenti gli stessi palazzi che all'inizio dell'Ottocento erano perimetro di, questo, di questa geografia urbana. Vediamo che ci sono delle aree dedicate in maniera più ampia. Eh, vediamo che ci sono delle piccole aree vicino alla fontana centrale eh, in cui l'approccio idrico per lavare e ripulire era sicuramente più importante, per esempio questi sono i banchi della vendita del pesce e cercando di dare una lettura più chiara, cercando anche di attraverso la cartografia tematica e attraverso le variabili grafiche eh, di colore, dare una lettura più immediata a, questo, a queste informazioni e alle traduzioni cartografiche annesse all'interno di questa documentazione, abbiamo ridotto quelle che sono eh, le notizie all'interno di una divisione. Bene, al centro di questo spazio, come abbiamo potuto vedere nel precedente dettaglio che velocemente rimostro, abbiamo una struttura, una struttura in pietra, eh, una struttura portante con una copertura e con eh, numerose arcate separate da pilastri che sorreggono questa copertura, questa ampia copertura, per il resto è tutto spazio libero e questi rettangoli e questi quadrati sono delle aree in cui venivano posti i banchetti per la vendita di determinati prodotti la vendita degli erbaggi, la vendita del buttiro, la vendita del pesce, poine, uova, pollame e quant'altro. Lo spazio centrale che sarà più avanti oggetto di nostro interesse è quello deputato alla vendita della mala carne, una carne che si distingue a Rovereto dalla carne fina, la carne possiamo definire di prima scelta. La malacarne è un, eh, non entro nello specifico vol volutamente, ma sono i tagli. Secondari, e poi sono anche tutta una serie di eh, oggi potremmo definire posso, molte frattaglie. Insomma, anche questo tipo di carne ha costituito un alimento fondamentale per il sostenimento delle società del passato. E ancora ora, anzi, sono state in molti casi rivalutate, sono oggetto di interesse. In questa piazza veniva venduto quindi di tutto: dai formaggi alla carne, alla frutta, alle, alle erbe, tra virgolette. Un aspetto interessante, il primo, quello che riusciamo a tirare fuori da questa documentazione sono per esempio le modalità di accesso a questo posto, erano messi all'asta, erano eh, immessi eh, all'asta pubblica, chiunque poteva partecipare, naturalmente c'era un prezzo che l'autorità locale definiva e poi con tutta una serie di eh, rilanci potevano essere accaparrati da queste persone e di conseguenza chiunque poteva diventare, avendo la capacità economica e avendo anche le garanzie, le assicurazioni, poteva diventare titolare di un posto che erano delle affittanze annuali. Cercando di, sin di sintetizzare tutti questi dati all'interno di alcune tabelle, abbiamo tirato alcune prime eh, deduzioni logiche, alcune suggestioni che ci permettono anche di vedere qual era il sistema amministrativo, ma anche quello che è di controfattuale di era, cioè alcuni banchi vengono rilanciati e contesi tra più persone, mentre altri vengono direttamente affidati per il prezzo di prima battuta, questo ci dice, eh, ci lascia pensare, ma al allora alcuni banchi erano più ambiti rispetto ad altri? Perché no, evidentemente sì. E cerchiamo un attimino di ricostruirli, vediamo e abbiamo messo nella banda in evidenziato in giallo quelle che sono le variazioni di questi prezzi. Questi dati abbiamo fatto in modo di riportarli all'interno del nostro modello grafico digitale perché così ci danno una visione più immediata di quello che nel 1811 stando a questo primo documento sono i prezzi di questi posti. I prezzi di questi posti di partenza li troviamo qui indicati come le chiamo il documento il prezzo di prima grida. Ma vediamo quali sono invece le variazioni più importanti di questa prima grida. L'affittanza avviene per tutti i posti, mai nessuno resta libero o in venduto. Il business è presente in questo spazio urbano, la vendita è concreta, non, non esistono delle mancanze, lo spazio è fortemente conteso, uno spazio ricordiamo molto organizzato. E come riportiamo in questo spazio centrale qui? sono i posti che sono, posti che sono eh, collocati tra la strada e lo spazio della piazza ad essere più ambiti. Quelli addirittura centrali subiscono un rincaro di più del doppio, del 111%, quelli centrali del 112%, evidentemente dovevano essere dei posti molto ambiti, evidentemente lì il flusso delle persone doveva essere maggiore, Evidentemente cerchiamo di capire se questa cosa è vero o è soltanto una indicazione eh, vaga. Eh, sono delle bancarelle in cui avviene la vendita di determinati prodotti, ulteriori aspetti sono quelli sociali legati a questa organizzazione dello spazio, per esempio andando a guardare i nomi di chi? si interessa diventare titolare di un posto della piazza dei viveri definito dalla documentazione il levatario, cioè chi sono questi levatari? Sono delle persone che diventano titolari di una concessione annuale, andando a guardare i nomi troviamo che alcuni di questi più che comportarsi come mercanti si comportano come degli investitori, è singolare il caso di eh, Gaspare Gerosa che detiene, partecipando all'asta pubblica e libera, eh, detiene di, eh, numerosi posti, diventa levatario di tutta una serie di questi, di questi posti. Evidentemente allora questi posti possono essere riaffittati, abbiamo quindi una pratica del subaffitto, anche qui come numerosissimi studi dimostrano la pratica del subaffitto, cito da Luca Mucarelli a Jean-François Chauvard, sono stati da tempo inseriti all'interno di un eh, discorso molto più ampio sull'affitto dei beni eh, mobili e immobili come una delle pratiche commerciali che all'interno della città era praticata in maniera costituzionaria. Per quanto riguarda lo spazio della piazza, se riportiamo questi primi dati all'interno del nostro modello cartografico vediamo come effettivamente più della metà dei posti sono in mano soltanto a quattro persone, cioè quattro persone hanno quasi messo una pietra sulla, sulla fittanza annuale, se vuoi fare il commerciante alla piazza dei viveri devi avere a che fare con questi quattro soggetti che diventano dei veri e propri detentori dello spazio della vendita. Appare singolare, anche qui abbiamo l'aiuto la, della grafica, come la maggior parte di questi, di questi spazi sta in mano a pochissime persone, ad un pugno di persone. Un altro aspetto interessantissimo di questo primo documento, che è veramente enorme, è disciplina in tutti i suoi aspetti, eh, togliendo dalle consuetudini e riportando all'interno della norma quelle che sono tutta una serie di eh, abitudini, ma adesso diventano invece dei regolamenti, dei regolamenti che vengono affissi alle pareti dei palazzi limitrofi a questa piazza. È bello anche questo documento perché si può apprendere quelli che erano i prodotti venduti all'inizio dell'Ottocento in una piazza, una cittadina molto vivace dal punto di vista economico perché la città di Rovereto ancora non siamo entrati tantissimo in quelle che sono le caratteristiche della storia. Ma è uno dei centri in cui la produzione serica ha creato un vero e proprio boom economico. Che nel Settecento e ancora nella prima metà eh, dell'Ottocento ha una forte valenza, e eh, i setifici rappresentano un motore economico non indifferente. Tutti i banchi sono suddivisi per prodotti. Noi, continuando questa chiacchierata, ci concentreremo un pochino di più su quella che era la struttura centrale posta al centro della piazza dei Viveri, che qui in questo documento viene definito barchessa. E la barchessa è una tipologia architettonica eh, tipica del, del, dello stile palladiano. E Vediamo come effettivamente i regolamenti cominciano da questa data in poi a diventare una, una normalità per questo spazio, spazio che abbiamo ritrovato all'interno anche di un aspetto che abbiamo prima introdotto, cioè se ci sono delle persone che investono per andare a comprare, per, andare a di, per, per diventare eh, levatari, annuali di questi posti, evidentemente questi posti potevano essere affittati ed effettivamente la pratica del subaffitto l'abbiamo riscontrata subito nella documentazione e abbiamo visto che vi erano dei prezzi fissati, non era un libero mercato, qui l'autorità locale entra a dare tutta una serie di indicazioni, perché non era eh, lasciato, eh, per non fare… Per non fare eh, per non creare dei particolari problemi al mercato, l'autorità locale, abbiamo dedotto, interviene per calmierare i prezzi, per evitare delle speculazioni nelle subaffittanze. Allora i forestieri o i venditori a ventizi, come li definisce la documentazione, possono entrare quando e come vogliono a Rovereto, per vendere i propri prodotti, lo possono fare però soltanto in uno spazio, che è quello della piazza di viveri, e lo possono fare solo sui banchi, sui banchi deputati alla vendita di quel prodotto, e per farlo devono avere a che fare con quel, quel, con quel esiguo numero di persone che nella maggior parte dei casi deteneva questi banchi e con loro doveva accordarsi e definire un prezzo, questo prezzo non poteva essere esagerato, era definito, era definito e diventava oggetto di investimento da parte di queste persone. Per esempio, per vendere gli erbaggi, erano dei tavoli ben definiti, e si doveva pagare una piccola cifra, un garantano in questo caso, o per la vendita della frutta, la stessa cosa, un aspetto che nel nostro caso eh, ci riporta ad un qualcosa che abbiamo accennato prima è la differenza di prezzo delle arcate della barchessa. Questa struttura deputata alla vendita della malacarne. Per esempio, se un venditore di carne voleva accedere ad una delle arcate, poteva farlo mettendosi d'accordo con il levatario della struttura, ma l'autorità locale dà dei prezzi diversi già non all'interno, non sul posto, ma all'interno del posto. Per esempio le arcate che danno più verso la parte centrale hanno un prezzo maggiore rispetto a quelle centrali e ancora di più rispetto a quelle periferiche che guardano la parte est della città, della piazza. Questo ci riporta a quello che dicevamo prima, allora se questa struttura ha dei prezzi diversi evidentemente la parte centrale doveva essere quella del flusso, doveva essere quella in cui eh, era, lo spazio era più conteso dal punto di vista del, del commercio perché evidentemente il centro del mercato era quello lì. E da un lato abbiamo questa indicazione di differenza del valore dell'arcata per la vendita quotidiana della mala carne, dall'altro abbiamo questi incrementi che ci dicono anche come i posti 10, 11 e 12 subiscono dei, dei forti rincari negli anni successivi e quindi lo spazio commerciale non è tutto uguale ma all'interno di questa pratica riusciamo a identificare quello che doveva essere una centralità sinora abbiamo dato ehm, spazio ad eh, un eh, abbiamo parlato di uno spazio urbano e abbiamo ehm, detto come al centro di questa piazza vi era una struttura struttura che oggi non esiste più alla fine dell'Ottocento questa struttura scompare, la barchessa però è ancora presente nel rilevamento che intorno agli anni 50, noi che abbiamo scritto 1860, ma a metà degli anni 50 viene commissionato eh, dal, da, da Francesco I, questo è il Catasto Franceschino, e questi sono le due, i due fogli della città di Rovereto. La parte centrale del censimento della struttura urbana viene anche censita questa barchessa, è una struttura che nelle foto storiche appariva così. Una struttura le cui arcate diventano eh, strumento di commercio. La rivediamo qui in un'altra. E velocemente adesso eh, teniamo un'altra, diamo a noi soltanto un'altra veloce informazioni come eh, questi spazi cominciano ad essere sempre più attenzionati. Gli spazi che della vendita eh, vengono aperti alla vendita quotidiana e a tutte le ore, gli spazi però che cominciano a dare eh, fastidio per passaggio di persone, per i mezzi, per i, per i carri, la città comincia a dare uh, un ordine maggiore rispettando la strada. Per esempio nel 21 questi posti che escono fuori dalla piazza e che invadevano la strada vengono tolti dall'affittanza dalla e vengono soppressi sostanzialmente. Un ultimo aspetto è quello che ci riporta ad una organizzazione gerarchica sociale dello spazio. Abbiamo detto prima come la malacarne, la struttura della malacarne in cui si vendeva la, la, la carne veniva affittata singolarmente. Per quanto riguarda invece la vendita delle, delle arcate, dagli anni 24 e 25 viene scomposta, mentre prima l'unità 21, il posto 21 era affittato ad un'unica persona, dal 1824 comincia ad essere scomposto e affittato a prezzi esorbitanti. Ogni arcata diventa un posto sostanzialmente, quindi viene ulteriormente suddivisa. Ma andate a guardare i nomi di queste persone che da un lato affittano e dall'altro si offrono come garanti per dare segurtà al, alla pratica e all'acquisto alla, all del posto, troviamo... Che i nomi sostanzialmente si ripetono, cioè vi sono delle personalità che da un lato affittano, dall'altro si offrono come garanti e andando a guardare tutta la documentazione che dal 1824 al 1826 interessa questa, eh, questa, questa, queste aste, queste, questi affidamenti, queste vendite, troviamo che ci sono sempre gli stessi nomi. Ma sempre gli stessi nomi che sono sia i detentori del posto, quindi sono da un lato levatari, e dall'altro sono i garanti. E spesso si incrociano fra loro, vediamo qui che ci sono delle clientele, sicuramente delle gerarchie ben radicate. insomma sono sempre gli stessi nomi, ma sono gli stessi nomi che diventano degli assoluti protagonisti della piazza, di un particolare prodotto venduto nella piazza, la carne. Questo è un certificato di segurtà dei fratelli parolari nei confronti dei alcuni di alcuni eh, fruttivendoli. E Ritornando a queste gerarchie urbane ci, eh, ci viene subito eh, una prima domanda che ci fa uscire dalla piazza e ci porta di fronte ad un altro tema che è quello della vendita, del commercio dei bovini all'interno della città. Perché una, la, la, la barchessa a un certo punto viene scomposta e diventa un business da affittare? E perché il commercio della carne? Ci siamo resi conto che sin dall'inizio dell'Ottocento diventa un business fortissimo a Rovereto. Per quanto riguarda eh, un'indicazione significativa all'inizio del 1802 esattamente, il numero delle fiere diventano mensili nel circondario, a Rovereto e nel suo circondario. E questo è un dato molto singolare, perché in genere nelle città le fiere erano saltuarie, non erano così organizzate. Evidentemente la città di Rovereto avrà avuto bisogno di un apporto continuo di carne. C'è un altro documento che abbiamo riscontrato che questa cosa ce la conferma, lo stesso comune media e eh, attraverso il proprio calmiere la vendita di eh, capi di bestiame. Nel 1804 addirittura è lo stesso eh, consiglio civico che eh, media l'acquisto di 100 bovi da macello dalla Carinzia perché di tal genere ne manca la pusteria, quindi stiamo parlando di aree geografiche limitrofe in cui viene a mancare l'allevamento del bestiame e quindi ci si chiede di rivolgerci ad, ad altre aree per l'acquisto di non qualche capo di bestiame ma di 100 bovi da macello non sappiamo in quanto tempo venivano smaltiti i 100 bovi eh, macellati all'interno dello spazio urbano e sicuramente questi venivano macellati con una cadenza eh, eh, che non, non conosciamo, non abbiamo trovato dei documenti che ci narrano di questo aspetto, però è interessante la quantità, cioè si sta parlando di un, di, di un numero particolarmente importante. Effettivamente eh, il consiglio civico entra a spada tratta all'interno di questo settore commerciale, basta ricordare che all'inizio dell'Ottocento la carne fina è un business fortissimo, la carne fina non viene venduta in piazza come la malacarne, viene venduta in un'altra struttura, anche questa fortemente normativizzata e disciplinata eh, il banco in cui veniva venduta la, la, la carne fina era dato a quattro venditori e questi pagavano un monte di soldi per poter accedere a questo privilegio. Ma sono sempre quegli stessi nomi. Andando a prendere la documentazione legata al commercio della carne fina e alla vendita della carne fina, troviamo sempre gli stessi Giovanni Hettel o il Giuseppe Ottavio Tranquellini, sono loro gli assoluti protagonisti di questo eh, settore commerciale. Settore commerciale che ritroviamo, dal punto di vista dei nomi, questi protagonisti li ritroviamo anche nelle, nei privilegi dell'uso del macello. Quindi questi qua vendevano la mala carne in piazza, la carne fina nelle botteghe del comune e amministravano anche in maniera esclusiva il macello. E sono quasi creano un cartello non indifferente. Eh, la vendita della carne fina è un business fortissimo. Dal macello emerge anche un altro aspetto, quello per esempio della produzione delle candele attraverso i derivati prodotti dalla macellazione, le famose candele da sego, e anche qui sono oggetto di una privativa gestita dall'autorità locale e ad accaparrarsi questi appalti sono sempre questi stessi protagonisti della vendita della carne nello spazio urbano. Di Rovereto, sempre gli stessi Oettel e Tranquillini. Gli Oettel non. Scusami, tanni ti devo chiedere anche di andare verso la conclusione. Sì, e mi avvio Grazie. alla conclusione sono gli Oettel delle non originarie da persone originarie da Rovereto, ma sono arrivate in, nei primi anni 10, e qui, questo è un altro aspetto che dobbiamo indagare più avanti, eh, ehm, non sono originari, sono eh, Provengono da Castelroot, si spostano a Rovereto per fare degli investimenti e abbiamo visto come effettivamente li fanno. Negli anni, tra gli anni 20 e gli anni 30 dell'Ottocento cominciano anche ad acquistare tutta una serie di appezzamenti di terreni limitrofi tra la città di Rovereto e il piccolo centro di Sacco. Eh, non interferiscono con altri settori commerciali e notiamo come questi nomi continuano ad essere assoluti protagonisti di un settore legato ad un, eh, ad un eh, ambito commerciale ben preciso. Soltanto un'ultima cosa, ritornando per come abbiamo aperto sullo spazio urbano, la geografia di questo spazio urbano cambia sensibilmente a fine 800 quando la barchessa eh, questo documento dell'ufficio tecnico del comune di Rovereto di allora ce lo mostra come eh, la barchessa viene demolita e sostituita con una eh, più, elegante, più elegante centrale fontana che ancora oggi è presente all'interno dello spazio eh, urbano della cittadina eh, trentina. E qui con questa immagine mi avvio la chiusura e eh, troviamo anche... Come ancora all'inizio del Novecento lo spazio è interessato dalle tipiche bancarelle che molto probabilmente anche nell'Ottocento erano costituite da questi pochi elementi, dai carretti con queste eh, coperture che erano i banchetti della vendita di uno spazio, nello spazio commerciale. Vi ringrazio per l'attenzione e io avrei concluso. Bene, grazie Gianni. Purtroppo gli applausi sono solo a distanza e ti ringraziamo davvero per il tuo intervento. Grazie, io, grazie, grazie, infinite. Io intanto ricordo ai nostri ospiti alle nostre ospiti che eh, possono rivolgere delle domande al relatore nella chat, poi io provvederò a girarle a, a Gian Antonio Scaglione. Eh, abbiamo una mezz'oretta di tempo per esaudire qualche curiosità o qualche richiesta di precisazione eh, ehm, vi ricordo appunto che vanno scritte nella chat le domande, io provvedo a leggerle e intanto rompo il ghiaccio eh Gianni, eh, sì. sollecitandoti con una piccola provocazione che non è poi tanto piccola eh. Eh. volentieri, ma vediamo se smuovo anche un po' gli animi degli amici autoctoni del Trentino, io ho dei dubbi sulla dimensione realmente urbana di Rovereto in, alla fine dell'età moderna, eh, memore della lezione di Giorgio Chittolini sulle quasi città eh, e quali caratteristiche istituzionali e, e sociali debbano avere per essere definite civitates e anche la, la stessa forma urbis di Rovereto che pure è interessantissima, a me piace molto, eh, in realtà non è una forma urbis vera e propria e lo, lo dimostra anche il fatto insomma, che siano sostanzialmente delle contrade che no, non hanno avuto un fenomeno di razionalizzazione degli spazi commerciali come le grandi città della terraferma Veneta o, o la stessa Trento eh, nel Cinquecento che invece è, è una civitas per una serie di ragioni che non, su cui non mi posso dilungare è una provocazione ovviamente tant'è che questi fenomeni di cui tu parli che sono ben presenti nella società italiana già a partire dal 400 arrivano molto tardi eh, a Rovereto, addirittura negli anni 70 e 700 si inizia a razionalizzare questi spazi commerciali, che ovviamente non è una diminuzione captis, semplicemente forse ci dice che è solo lì in quel momento che Rovereto diventa una quasi città e prima invece ha le caratteristiche più della villa, ecco. Eh, vediamo se nel frattempo arriva qualche eh, domanda. E, per ora uh, no. Eh, ti, ti, ti, ti chiedo appunto se anche tu hai avuto questa impressione, venendo da una città come Catania, insomma una, quasi una megalopoli dell'età moderna, eh, se ti sei trovato no, di fronte no, a una vera no. e propria città o una quasi città. No, una quasi città ovviamente, no, no, no, no. ma per, per quello che è la realtà trentina e che io mi sono, mi sono permesso di studiare con il capo cosparso di Cena. insomma io fino a poco tempo fa mi occupavo di città del Mediterraneo, eh, no, non credo che sia, insomma, cioè condivido appieno il tuo ragionamento, eh, è, è una cittadina molto popolosa, chiamiamola così, che vive un boom, eh, quello della... Dell'industria dell serica, ma anche altri importanti eh, settori economici diventano particolarmente vitali. È una città molto popolosa, questo, questo lo, lo, lo, lo, lo penso, eh, però, da un lato, non la considero una. Cioè, Sono d'accordo con quello che dici tu. Dall'altro, però, ci sono tutta una serie di segnali, come per esempio una organizzazione 24 quartieri già nel 1785. Eh, Un'autorità centrale, eh, quella amministrativa, che sostanzialmente eh, si muove in maniera molto significativa e eh, in maniera molto incisiva, creando eh, e disciplinando i numerosi settori. Noi abbiamo fatto un piccolo affondo su quello che era il commercio della carne, però sono veramente tantissimi i settori in cui l'autorità amministrativa comincia a metterci del suo e a disciplinare attraverso una regolare pratica economica tutte queste, queste, queste, queste, queste, queste pratiche quotidiane. insomma. Grazie Gianni, ovviamente era, la mia era una provocazione, eh, ha tutte le caratteristiche della città alla fine del Settecento. No ma io sono, sono d'accordo con te, sono d'accordo. Ti, ti sollecitavo. Eh, Serena Luzzi, eh, la nostra amica Serena, eh, scrive Gian Antonio Grazie, mi limito qui a qualche domanda, la prima, chi sono i detentori del monopolio tra virgolette nella gestione dei banchi, qual è il loro profilo sociale e quando si parla di sicurezza si intende anche alludere ha Una certa quota di criminalità e prosegue. Eh, magari ti, dopo ti rileggo alcuni punti. Tra i rivenditori troviamo anche commercianti di madrelingua tedesca. Nel 700, la presenza tedesca, sottointeso Rovereto, è visibile: macellazione cane. Non è un caso se un immigrato tirolese, eh, etel, penso, si inserisca con successo nel settore macellazione. C'è un know-how. Vedi anche Trento. Ecco, queste le sollecitazioni. Sì, ringrazio, ringrazio la professoressa Luzzi per questa, per questa domanda. Sì, allora, per quanto riguarda i detentori, i levatari, i maggiori che, che si occupano, le nostre indagini sono state superficiali, non abbiamo approfondito quell'aspetto. Certo, però, ci siamo posti una domanda. Eh, se erano anche eh, dei protagonisti o erano presenti nella scena sociale, per esempio la... Città di Rovereto eh, già nel, nell'Ottocento ha un bellissimo eh, teatro e questi banchetti eh, sono messi, sono affittati annualmente, sono spesso dati in concessione, eh, sono dati pubblicati da numerosi storici, eh, per esempio questi nomi non li ritroviamo tra eh, quelli che vanno al teatro, che si che eh, si interessano, per esempio, della de, de, de, de socialità che si praticava in questa struttura allora. Questi nomi non li ritroviamo tra quelli che rivestono le cariche pubbliche, per esempio. Al massimo il Tranquillini lo abbiamo ritrovato come macellaio calmiere presso il Consiglio Civico, quindi è eh, una specie di... Eh, difende i propri interessi, quello di un settore. Per il resto non abbiamo, ma non abbiamo, non abbiamo fatto particolari ricerche, ci siamo limitati soltanto a queste prime cose. Rispondendo alla domanda, eh, sì, Oettel chiaramente viene da Castelroot, tra l'altro nella documentazione è affascinante vedere come cambia il nome, come prima viene scritto in maniera... Tedesca, e poi nei vari documenti comincia a cambiare prima con OE e poi fino ad arrivare agli anni 30 che diventa Etel. Quindi eh, subisce una, eh, una come dire, malformazione, insomma, eh, viene adattato alla cultura italiana che era a Rovereto presente. E chiaramente eh, in un documento troviamo proprio scritto che loro provengono e che sono arrivati da poco, ormai sono residenti a Rovereto. Quindi chiaramente si tratta di uno spostamento, eh, tra l'altro nel 1824 nel censimento della proprietà extraurbana fatta dal, dall'ufficio tecnico di allora non troviamo questo nome, invece nel 1834 lo ritroviamo come proprietario di tutta una serie di appezzamenti limitrofi alla città con alcuni tenimenti di casa, eccetera. eccetera. Questo è un altro aspetto che vogliamo indagare, perché in questo momento mi limito a presentare i primi risultati, ma poi eh, c'è quell'effetto scatola cinese che ti, ti, ti vuole fare indagare un sacco di cose, ma... Eh, ti devi frenare perché se no ti perdi però sono cose che ci siamo poste anche noi in parte eh, che su alcuni casi abbiamo fatto dei piccoli sondaggi e abbiamo trovato delle risposte meditiamo quando visto che da diversi mesi che insomma, gli archivi ormai sono chiusi eh, stiamo tenendo calde queste domande perché vorremmo, vorremmo continuare a mettere mani su questa documentazione soprattutto quella conservata eh, presso la biblioteca ehm, Ehm, all'archivio storico del comune ehm, di Rovereto, vorremmo continuare a fare delle ricerche che eh, dovrebbero portare sicuramente a delle ulteriori informazioni da inserire in questo contesto. Eh, telegrafico sulla criminalità, cioè la documentazione ha fatto emergere anche dei problemi legati alla sicurezza del mercato? All'interno della documentazione che parlava del mercato no, Soltanto quei cenni della sicurezza negli anni 70, per maggiore sicurezza, eh, però all'interno dell'archivio è presente una copiosa documentazione che parla delle, della, dei fatti gravi avvenuti in quei periodi, però ehm, legati al, alla piazza o avvenuti all'interno della piazza non ho riscontrato ancora nulla. Bisognerà insomma mettere in mano anche alle carte, carte giudiziarie. Certo. Katia, Katia Occhi, eh, grazie dell'intervento, ti chiedo se puoi aggiungere qualcosa sulle reti mercantili di approvvigionamento provenienti dalla valpusteria e dalla Carinzia e su chi le gestiva. Questa è una delle estensioni che vogliamo, eh, per esempio sono numerose le diatribe, è la documentazione tutta lì presente e conservata in cui le dogane degli altri centri fermano il numero di bovi per esempio negli stessi anni il consiglio civico si muove per sbloccare il blocco di 18 bovi da macello che erano rimasti all'Avis e che allora mandano una medaglia d'oro come garanzia affinché potessero rilasciare questi 18 bovi perché scrivono chiaramente manca la carne a Rovereto, abbiamo bisogno di macellare, quindi per garanzia gli mandano una medaglia d'oro, chiamano come consulente un orefice della città di Rovereto, che porta questa medaglia come garanzia e la questione verrà discussa in, seco in un secondo momento con le autorità di Lavis, però la, la, cosa la cosa che ci ha colpito è intanto dateci subito i 18 bovi, poi vediamo. Discutiamone tranquillamente, pagheremo tutto quello che c'è da pagare, però dovete subito darci perché abbiamo bisogno, estrema necessità di carne all'interno della città. Eh, e questa cosa mi colpiva perché ha, hanno mediato, hanno appena mediato 100 bovi da macello con, eh, con, con la Carinzia, di questa documentazione. Noi abbiamo la, la, la traccia, era il documento che abbiamo prima mostrato, per esempio, però. Mh, al momento sulla rete commerciale non abbiamo, numero, non abbiamo particolari, quindi alla, a, Kata, a Katia Occhi devo dire che è uno di quegli aspetti che vogliamo sicuramente approfondire, ci interessa molto, però al momento le indicazioni che ci vengono fornite sono soltanto queste. Grazie Gianni, e qui hai il gota della storia economica e sociale, tra Tirolo e Trentino, dopo Serena Luzzi e Cateocchi, anche Andrea Bonoldi, che ha è, un, è, è un nome che conosco bene anch'io. Per te, la prima è relativa al gioco tra normativa locale e normativa provinciale o superiore. Sarebbe interessante vedere, forse anche guardando le carte del TLA, eh, cioè penso dell'archivio Tirolo, quanto l'attività normativa superiore della seconda metà del Settecento abbia influenzato le condizioni locali. La seconda riguarda i subaffitti, c'erano delle specifiche condizioni per accedere all'affitto che spiegherebbero questa pratica? Rispondo innanzitutto a questa seconda domanda, Allora, eh, la documentazione parla di una certa libertà, qualunque forestiero eh, si reca all'interno della città può andare alla piazza dei viveri e contrattare l'affitto di un posto? per un determinato tempo. Eh, L'importante è che nessuno si eh, permette, cioè non doveva essere eh, praticata la vendita al dettaglio all'interno dello spazio urbano, cioè nessuno poteva posare a terra il proprio cesto di uova e contrattare con una signora che passava la vendita del bene. Questo sarebbe stato eh, praticamente eh, multato. Vi eh, sono le documentazioni che lo vietano e dicono questa cosa. Cioè, sostanzialmente succede anche un fatto simpatico. Abbiamo trovato un documento in cui uno si lamenta della multa perché aveva, vendu aveva venduto dei cappucci, dei, dei cavoli cappucci, camminando. E, e quindi dice: Ma a me non mi potete fare la multa, io camminavo. E questo è un fatto simpaticissimo. Poi un altro aspetto è ma sin dall'inizio, eh, fino a metà del Settecento, almeno i documenti che ho cominciato a vedere io, la pratica della vendita fuori le mura. Infatti eh, si, perché viene così eh, intensificato all'inizio dell'Ottocento la, la normativa sul mercato? Perché molti commercianti eh, effettuavano delle mediazioni delle vendite fuori, prima del passaggio della dogana urbana che stava sul ponte sotto il castello eh, della città di Rovereto. Lì c'era un pedaggio, tot galline, eh, tot fiorini, il BU, insomma il passaggio, le uniche, gli unici beni che erano gli uomini che non pagavano, pedaggio, ma anche eh, i, eh, so, i roveretani e la loro merce naturalmente. E quindi tutto ciò che entrava pagava, veniva, veniva pagato. Eh, questo aspetto eh, da quello che ho potuto capire è che molti concludevano nei, dei negozi non all'interno della piazza dei Viveri, ma fuori, nelle campagne con dei prodotti che venivano da fuori, quindi eh, questa era una pratica ben conosciuta dalle autorità locali che la, eh, la, la, la, la, la penalizzavano e, e la multavano in maniera significativa. Insomma. Per quanto riguarda la, la prima domanda, purtroppo eh, è una di quelle cose che più ci avviciniamo, eh, per esempio tra i prossimi obiettivi noi abbiamo eh, lo studio di Bolzano e di Bressanone, eh, di, quelle, di quelle piazze delle erbe e lì secondo me uscirà da solo questo rapporto tra le autorità tra virgolette superiori eh, e Rovereto, secondo me questo... Eh, Già in parte emerge guardando la documentazione a Rovereto. Però, secondo me, non si può ancora definire del tutto. Perché guardare soltanto uno dei due eh, aspetti non, eh, non rende l'idea, anche se un'idea ce la siamo già fatta. Però, eh, per completare l'immagine bisogna guardare tutti e due i lati eh, di, questa, di questo gioco delle parti. Eh, quindi su questa cosa. Spero vivamente di rimandare la risposta perché dovrebbe emergere da sola andando a guardare quei documenti che sono più verso l'aria tedesca, almeno per il periodo indagato. È un lavoro in fiere, quindi sicuramente ci sarà ancora da sì. dire molto nel rapporto di sovranità su Rovretto, che insomma lo sappiamo ha una costituzione un po' diversa da altre realtà trentine. E Umberto Cecchinato, il nostro nuovo acquisto presso Isig, eh, dice grazie per l'intervento, un paio di quesiti. Hai trovato traccia di attività diverse da quelle del commercio? Penso per esempio al gioco dei dadi, che nelle fiere medievali aveva appositi spazi dedicati. E due, la competizione tra venditori è mai sfociata nel periodo che hai studiato in qualche caso di violenza. Sono tutti interessati alle risse. Gianni, qualcuno si menava al mercato delle arti? <ride> eh, no, non sono nella documentazione, ma mh, noi ci siamo rivolti soprattutto a questa documentazione che ha chiaro stampo amministrativo, eh, non emergono particolari aspetti. Quella del gioco, come quella anche mh, de, de, della, della musica, della, della socialità all'interno della piazza, è un aspetto che mi aspettavo in qualche modo di trovare. Richiamato in qualche cenno per qualche aspetto che ne so, sull'ordine pubblico vengono rimossi i banchi sulla strada. Magari mi aspettavo un qualche intervento dedicato alla piazza delle Erbe in cui si vietava questo, questo o quest'altro. No, finora la documentazione indagata si è molto concentrata su questa pratica commerciale. Per quanto riguarda i fatti, eh, insomma, no, non abbiamo incontrato, però ripeto. Io ho, eh, quando mi è stato possibile, dato un'occhiata ai registri in cui si citano i fatti che sono, per quanto mi riguarda, sui prodotti commerciali erano le due pezze di formaggio non mi sono state pagate, chiedo eh, all'autorità di intervenire, eccetera, eccetera, oppure una transazione del maiale, ma spesso erano cose che non avvenivano in piazza. Eh, io lì in quel contesto guardavo soprattutto per vedere se i nomi corrispondevano in modo da dare un'estensione anche extraurbana a questi soggetti che cioè, li volevo portare in campagna, li volevo portare in quello che era il mercato, siamo in un periodo in cui non esiste campagna senza città ed è la città che genera la campagna, quindi volevo un pochettino creare questo, eh, questo questa unione, volevo trovare dei nomi che fossero oggetto di contesa per tirare fuori delle informazioni. Da quello che ho potuto vedere finora, ma ci siamo fermati a febbraio del 2020, poi come tutti sappiamo insomma, le cose sono cambiate vertiginosamente, eh, ci siamo limitati a questo, però lo abbiamo tenuto in considerazione e ancora non abbiamo trovato particolari aspetti curiosi da presentare in questa sede. Grazie Gianni, finché credo non, non metterete mano alla parte criminale delle fonti, sarà un po' dura vedere emergere con prepotenza questi aspetti. Eh, eh, sì, buon... eh, si tratta poi di incrociare i personaggi che sono protagonisti di queste vicende, e vedere se quando si tratta di un fenomeno che sono mancati pagamenti oppure contese legate a qualche prodotto o a una serie di prodotti o a qualche pratica legata al commercio, vedere se incrociando i dati sono queste stesse persone, perché il database sui nomi è, è diventato grande, veramente. Ora nei casi di Tranquillini o Etel queste persone qui insomma sono non c'è stato bisogno del database perché era lampante, sono gli assoluti protagonisti di un settore commerciale che va eh, dalla, dalle diverse tipologie di carne alla privativa dell'uso dei macelli eh, sino ad arrivare alla produzione delle candele, alla vendita delle candele, eh, al commercio degli animali. Eh, insomma, vorremmo ampliare non appena... Gli archivi saranno accessibili. Grazie e mentre arrivano anche i ringraziamenti eh, di chi ha fatto le domande Cinzia di cui purtroppo ignoro il cognome perché non è scritto dice grazie per l'interessante presentazione sarebbe interessante approfondire le relazioni tra i soggetti citati e i tambosi che tra 7 e 800 costituiscono costruiscono le loro fortune e Cinzia Lorandini ecco adesso mi è più caro anche il il perché di questa domanda sul commercio di pellami, settore di un certo rilievo nel Roveretano, i tambosi stessi avevano proprio in Piazza delle Erbe una delle loro sedi di attività. Sì, eh, ne sono a conoscenza, nel senso che eh, però non è una pratica commerciale legata alla piazza, eh, quindi eh, per non cadere in quel gioco delle scatole cinesi che eh, citavamo prima, noi ci siamo limitati a restare. A restare all'interno di questo mercato a passeggiare tra i banchi diciamolo con una praticamente mh, non siamo entrati nei settori adiacenti perché a parte che sono stati bene indagati da numerosi eh, storici eh, sia dagli storici economici che dagli storici dell'architettura ma anche eh, da numerosi bravi studiosi dell'accademia eh, su questo settore noi non abbiamo particolare non abbiamo fatto particolari sondaggi perché pensavamo e pensiamo che entriamo in un gioco di scatole cinesi che ci porterebbe fuori dalla piazza. Ecco eh, in questo contesto, eh, non posso dire abbiamo fatto sondaggi nonostante siano anche dei nomi presenti come levatari, eh, però questo effettivamente è un input che. Eh, per cui ringrazio, ringrazio eh, Cinzia Lorandini, Beh, sicuramente proverò ad incrociare quei tambosi con i, i, i nostri tambosi presenti nella piazza, ce ne sono diversi come levatai nei, nei vari anni tra il 1811 e gli anni 40 del, dell'Ottocento. però sì. le, le pelli non potevano essere vendute nella piazza, questo volevo soltanto… Ecco Gianni, eh, mancava proprio Cinzia Lorandini a farti una domanda e adesso veramente abbiamo esaurito quasi del tutto i, i più grandi esperti di storia sociale e economica del Trentino. Lascio la parola a Massimo Ross -Poker. grazie a te Cinzia per uh, credo qualche altra considerazione che voleva sottoporti. Ma no, io in realtà voglio solo ringraziarti per, insomma, per averci anche mostrato come si può fare una storia sociale basata appunto su sull'uso conteso o contestato di alcuni spazi, spazi urbani. Alcune delle domande le ha esaurite soprattutto Umberto Cecchinato, che evidentemente abbiamo alcune deformazioni in comune. Ehm, per cui, no, era interessante il fatto che appunto non compaiano questioni legate all'ordine pubblico, eh, neppure in maniera diciamo tangenziale. Anch'io mi sarei aspettato e ti avrei chiesto appunto se c'erano alcune questioni legate anche all'uso politico, magari di questi spazi, non solo economico, commerciale. Ehm, per cui, no, volevo chiederti così a livello proprio di curiosità se puoi trarre o. Oh, so che magari non è proprio l'oggetto il focus della tua ricerca, qualche considerazione sul, sui consumi alimentari in quest'epoca, se hai potuto notare dei cambiamenti o se c'è anche qualche curiosità con cui condividere io sbirciavo appunto nella tua presentazione anche il tipologia dei prodotti, finferli, carciofi, insomma così, eh, per cui volevo portarti un po' sul frivolo in realtà, a vedere se c'era qualcosa no. nel, nell'ambito della storia del gusto dell'alimentazione. No, no, in realtà veramente anch'io ho indagato, nel senso che eh, sono eh, tra i materiali archivistici roveretani sono presenti numerosi eh, ricettari. Eh, alcuni anche pubblicati, eh, anche recentemente. Eh, nel, nel, nel mio tempo libero, insomma, uno si, si passa un po'. Insomma, mi sono, mi sono chiesto come questi prodotti venduti diventavano poi cibo concreto. Eh, alcuni ricettari me li sono andati a guardare ed effettivamente io ritrovo l'uso della, della, della mala carne. Per esempio, il fegato in alcune particolari ricette o quelle che noi oggi chiamiamo le frattaglie, eh, cucinate con una, particolare, una ricchezza di spezie, di, eh, naturalmente vorrei dire una cosa, sono dei ricettari che vengono da famiglie aristocratiche, quindi stiamo parlando di possibilità economiche e di un contesto sociale ben definito. Eh, però è chiaro che la, la vendita di questi prodotti che noi oggi, eh, eh, per Dio, a parte lo, lo sono anche vendita di carne di seconda scelta, veniva preparata con un'astuzia, anche eh, con, una, con una cura dei particolari significativa e anche nelle tavole delle case aristocratiche, non, era, non è que, quella, quella idea. La carne fina eh, nelle famiglie aristocratiche e la malacarne nei ceti un po' più eh, di lavoratori, più popolari o della classe media, mh, no, non è proprio così, abbiamo ritrovato, cioè, ritroviamo anche l'agnello, ritroviamo tutta una serie di cose interessanti, però è facile andare a incrociare queste cose. I prodotti venduti, beh mi ha incuriosito la vendita delle angurie, dei meloni d'acqua come li chiamano nel documento o oh, la vendita delle rane accanto al gambero e al pesce, quindi sullo stesso banco, eh, questi sono aspetti che hanno catturato la nostra attenzione, eh, poi la, la, la, la, la, la quantità di qualità, eh, diversi tipi di funghi, perché i carciofi accanto alle uova per esempio mi sono chiesto tante volte, eh, e poi una cosa che… Eh, su cui eh, le diverse tipologie di burro, burro aromatizzato, burro nella, ehm, eh, nei vari contenitori che vanno dal rotolo a queste, a queste forme per me indefinite, perché eh, ho cercato anche <ride> di indagare parlando con persone di, di chi si sono occupate di storia locale, ma sono dei termini che oggi sfuggono Sicuramente possiamo immaginare che definivano anche delle quantità, non erano soltanto delle forme, quindi... Eh... Questo burro doveva essere venduto perché poi c'era la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio e questo poteva essere, venduto, poteva essere venduto a rotolo, a balla e aveva un determinato prezzo, poteva essere venduto al dettaglio su un altro prezzo, eh, poteva essere aromatizzato, poteva essere trattato, poteva essere naturale. Eh, mi ha colpito questa questa particolare, soprattutto sul buttiro, come il documento lo, lo chiama, come la documentazione lo definisce? No, no, no, soltanto questo, insomma, particolare, poi... Nelle, in, alcune, in alcuni ricettari si parla proprio del, del buttir aromatizzato alle erbe, eh, tutta una serie di cose che ritroviamo, insomma vi è una connessione effettivamente tra il banco giù in piazza e la cucina di un palazzo eh, aristocratico, o meglio di quei ricettari che ho potuto consultare io.